Ciao a tutti! Oggi prepareremo la Danette o budina al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte intero, zucchero, cacao amaro, amido di mais e aroma di mandorle. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. lo zucchero l'aroma di mandorle il cacao e l'amido di mais ed azioniamo il bimbi per 9 minuti 90 gradi velocità 4 il composto è pronto trasferiamolo in delle coppette adesso lo riporremo in frigo per 3-4 ore circa Il budino è pronto, serviamolo. Danette o budino al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!